Sempre guidare un po' dall'istinto, passeggiate intorno, magari anche, anche se ce n'è una che vi colpisce subito. Muovetevi un po', sentite eh, se okay, veramente no. non è quello. No, prendo o No, una sola. <ride> no. Devi sapere anche scegliere. No. No. No. No. Sì, quello è sicuro... non vorrei ma devo prendere... Ciao, una cosa io No, non non <c> No, <ride> Allora comincio a darvi un po' una spiegazione di cosa sono queste carte. Sono delle carte, sono dette della facilitazione. Sono carte che indicano i diversi... Eh, tra virgolette livelli che ci possono essere all'interno di una facilitazione il facilitatore è colui che mantiene il processo che segue il processo, che lo conduce cosa vuol dire? che quello che succede nel gruppo fa un po' da guida no? mette degli strumenti a disposizione sostiene il gruppo tenendo lo spazio e quindi segue il processo poi ci sono delle carte invece che sono la metodologia e sono quelle con il quadratino e vuol dire che ho scelto una, un metodo di facilitazione, ce ne sono tantissimi, qua ce ne sono riportati solo alcuni. Poi ci sono le carte um, del cuore, che sono quelle che vanno a toccare un po' più la parte emozionale. Mi sono persa una, c'è processo. La spirale. La spirale, quindi quello che porta energia al gruppo. Che cosa posso fare? Come prima abbiamo visto che... Dopo un po' che si parla, l'attenzione cala. Quindi che cosa posso fare per riprendere l'attenzione del gruppo, per dare un'energia nuova al gruppo? Pausa mm? A volte anche la pausa caffè, esattamente. Quindi, adesso quello che noi vi chiediamo è, siccome ognuno di voi ne ha prese di diverse, di camminare un po' a giro, guardare quelle degli altri, scambiarvi quello che avete scelto voi, in modo che... Andiamo a condividere metodologie diverse senza farle in un gruppo grande che prenderebbe troppo tempo, camminate così intanto vi conoscete, chiacchierate, oh tac, tu cos'hai? Ah io so. E che cos'è questa roba qua? Ah, oh, okay. Mi ha colpito così, perché ho Con, cominciato un po' a condividere. la vita Ah, tu lo contrario? perché? Perché fare così, delle forme che che tira anche per abbandonare. Il lo riesco a mi piaceva che allora non perché noi un basta fare i basta basta fare basta fare non altro è stato questo perché per la No, è sanitario, è sanitario, è sanitario, è sanitario, è sanitario, è sanitario, è sanitario, è non è sanitario, è sanitario, non sanitario, è di è è sanitario, è sanitario, è sanitario, è sanitario, è è l'e ma io da un sacco di cose strutturate poi le istituzioni di banca, di le cose in maniera che sono in maniera in maniera e qua diciamo che piano non solo accardatamente di averci ci ho dato alcuni strumenti per gestire questo rapporto tra di noi in realtà grazie e quindi siamo. Scusami tanto, eh, un'amica che cerca di raggiungerla da uomini. e <ride> chiuderà adesso che Ah, che la la abbiamo un po' di utilizzazione quest no, no. di questa una di un ramo privato. Siamo tante Siamo tante cose. Siamo tante Siamo parte. Eh, l'altra sera che abbiamo fatto, no? no, fatto questo lavoro in realtà sulla vision non so però praticamente un di disegno che, che era il suo sogno l'altra sera in casa nostra ah ok questa cosa no no no no no che era il suo sogno e cioè, gli altri parte del dopo che si condivideva. E poi stesso c'era allora, c'erano poi, c'era il sole perché c'era, non c'è, dobbiamo sforna e poi sopra. Si trasdore, in quel il ho che fatto che insieme significato uno segno per vari mia, quindi invece di di venire dai miei confronti, e... No, penso, e quindi a diventare più, sì, più consapevoli di come funzioniamo di una per ottenere eh, eh. sì. un'unità eh. uh, eh. un eh. eh. eh. eh. di per eh. Se noi cioè, non facciamo un lavoro di crescita personale, non fare una scelta, qualcuno ti aiuta a defilare, a fare le personale, idee, a fare fare le che idee, le mie idee, a fare le mie idee, a fare le a a che devo partire anche da dove posso, ma tutta una serie di incertezze, ma cosa che sono la sua guardare sempre che qualcuno che ci un po' più nella riesce sì, insomma, è da dire che pensare che lo è, circezza, ma, si, ma, è, è così, un rischio, soprattutto quasi una certezza quando il dispositore è perfetto, è di performance è una, persona. Persona? Performance, eh non una questione però, di... in realtà il dispositore dovrebbe aiutarti senza fare il quindi ha mia vita. Quindi è molto difficile però è solo po' più grande, si un po' più grande, è un in maniera un po' più è un un po' più è un però lei ha non ha non e ah, così sì, si sì, insieme sì, sì, in sì, sì, sì. sì, sì, siamo in grado di funzionare bene, siamo in grado di intercettare no, certe certo. che uh, cose che sono sì, che ha un non è un sono 65, 65 la casa. la fa fa è niente, di è tutta E insieme facciamo. Dipende un altro che non prende coscienza invece di rispondere della grande E poi fa delle cose. Sì. Ho fatto piacere, ho spesso. È una donna divertente. Bravo. Che dici? Io ho dato le... Non è che è la la la è di che essere rispettate tutti che è leggiamo, c'è uno sedale in di prende di sulla Andare avanti sulla serra, andiamo avanti sulla serra, andiamo avanti che serra, andiamo avanti sulla serra, andiamo avanti sulla serra, andiamo avanti sulla serra, andiamo avanti sulla serra, Ce cioè leggere, fare fa, cose, anche, sì, anche a parlare vorrei oggi, su sì, lui una... um, sì, ha una sua, una sua, una sua, una sua, una è una sua, una Senza no, se che sua, una sua, una sua, una sua, una sua, una sua, una sua, una sua, una sua, una sua, una sua, una di un E' c'è stato un pues uh, ah, -no. <sandy door> cinema <circular> ciao sono Federica ciao. Ciao, ciao Federica adesso mia moglie Federica ciao ciao ciao Federica ciao Federica non si pulisce di guardare. Non lo so, di molto la ridiamo Perché tutti me l'hanno fatta, signor? Sì, Abbiamo già fatto. Ho insegnato il Allora, tanto per dire anche queste carte di ah, Queste carte sono, ehm, vanno insieme ad un libro che parla della, di tutte le diverse metodologie, quindi avete letto una piccola spiegazione ma c'è un libro per chi di voi magari fosse interessato a capire di più delle varie metodologie che sono in questo momento presenti, che cosa servono e come vengono utilizzate. Potete cercarlo, c'è sì, il titolo, sono sono non più. Facilitiamo le selezioni meridiane, Melania Biggi, Martina, Francesca, Deborah, Rini, sono la prima volta che mi fatto un libro così in italiano, e per cui insomma, si siete inter... sono state raccolte un po' tutte le... le metodologie che perlomeno noi o conosciamo o, o siamo entrati in contatto allora, volevamo fare un lavoretto pratico, quindi fai pure la gestione, e i C'è qualcuno qui presente che sia no, parte no, di un no, progetto e no, ci no, sono almeno due persone dello stesso no, progetto? due membri dello stesso progetto? messi si prendono in cucina quindi va bene <ride> è bello anche una persona Vabbè, poi se, oppure se c'è qualcuno di voi che magari sa che una persona è qui vicino e la può raggiungere velocemente o si può cambiare di turno cioè l'ideale è che dovrebbero essere tutte le persone presenti all'interno del progetto che fanno questo tipo di lavoro però ci accontentiamo almeno di due Prova a chiedere in cucina se sei esonerata la... la... non, non chiedere in cucina se sei esonerata, vai in giro, dici, devo fare un lavoro di gruppo, per favore qualcuno segui, mi può fare. la chiave. Guarda, se vuoi te lo do io no. Mi dai il cambio turno? Vai, bravo. Oh, grazie. grazie. Poi ti facciamo il training prima. Ti Cosa devo fare? grazie. Mm -hmm. Non lo so, andare in cucina. Oh, eh, fare eh, la eh, cena, eh. per esempio, Sara. Sara. Sara. Quindi, sì, okay. sì, sì, sì, okay. ma... Ah. <ride> Allora, Buona Grazie. Grazie, ragazzi. Oh, oh. Allora, abbiamo un progetto. Siete d'accordo di lavorare al centro sul progetto e mettervi in gioco ed essere un po' le cavie, così anche gli altri vedono come... Tutto, mi la testa la È un progetto molto... Molto intimo? No, molto neonato. No, ne abbiamo parlato ieri sera. Perché sì, ieri, ieri sera? Io non Ah, so se... eh, nessuno di noi tre c'era in realtà, ieri sera. Ma a casa nostra. Ah, è nato ieri sera il progetto. No, ah. no. Ok. Allora intanto, volete raccontarci un po'... Sì dai. Preferite che rimanere lì o venite dal centro che forse no? è meglio così almeno... No. O anche qui, così no, stanno... Eh? il posto più centrale va? dai su siate non protagonisti non mm -hmm. filmateci è troppo tardi eh. invece è proprio la parte bella che a noi serve ah, ah, no. <ride> per poi fare un'analisi di quello che c'è stato così andiamo a lavorare su possibili Uh, failure, scusa, cioè, okay. Se mi va bene, sì, sì. perché è un po' anche per, cioè per noi lavori, che lavoriamo in questo progetto europeo di portare delle esperienze italiane come, e come questo funziona o non funziona. Ronca del libro! Bene. Raccontate un po' è questo vostro progetto, breve, assunto, da quanto esiste, quanto siete, è, è operativo, non è operativo. Ok, okay per... sarà brevissima, sembra che parta lontano ma sarà breve. Partì da un gruppo di amici qualche anno fa, avevamo 18-19 anni, ci conoscevamo a quell'età e cominciamo a, cioè, mettiamo su un gruppo che si impegnava ma in generale possiamo dire sulla cittadinanza attiva, partecipazione, lotte contro la mafia, poi c'erano stati referendum, bla bla bla bla. E lì, qualche anno dopo che facevamo queste cose, ci era chiaro che quello che ci accomunava erano dei desideri, dei desideri di uno stile di vita diverso, di un mondo diverso. E cominciamo a dire eh, andiamo a vivere insieme. Però avevamo tipo 21 anni, <ride> era un po' presto, e, perché dopo uno, io sono andata due anni in Palestina, uno è andato in Congo, uno faceva specialistica, bla bla bla. Torniamo da, da tutte queste cose, e, um, circa due anni fa, e torna fuori questa cosa qui, torna fuori questa cosa del, ma adesso che abbiamo fatto anche queste cose, adesso andiamo a vivere insieme due ci dicono che si sposano e lì è stata ora mai più perché loro hanno detto o la cerchiamo adesso insieme la casa o noi comunque andiamo a cercare un'altra perché adesso abbiamo poi 25 anni, cioè viviamo a casa dei nostri genitori prima e, e da lì abbiamo iniziato a cercare una casa che è un pochino è piombata dal cielo nel senso che è venuto fuori che si liberava questa casa che è la canonica di una chiesa che era una casa abbastanza grande, dispersa nella campagna però abbastanza vicino alla città. Dove? Eh, a Roncadella, che è un paesino in, nel comune, in comune di Reggio Emilia. E. <coughs> Quanti siete? Adesso abbiamo iniziato a viverci in sei, una persona da. orizzontale? Più o meno tra. aprile e giugno del 2015. Uno si è sposato Quando in ottobre. Lì, io ti faccio le domande solo in ottobre. Okay. Uno si è sposato in ottobre ed è andato a vivere da un'altra parte con sua moglie, Federico è arrivato in giugno, quindi un anno e mezzo adesso che viviamo lì. E questo voleva essere un po'... Ci, ci eravamo detti che ci davamo due anni di prova per capire cosa volevamo fare dopo. Siete in affitto? Siamo in un affitto simbolico. Oh. Qual è lo scopo del vostro costruisce insieme? Comunque noi abbiamo scritto una carta, che se uno me l'avesse chiesto prima di questi giorni forse avrei detto sì, è la Vision, in realtà forse è la Mission, non lo so, o forse è la Mission, non di che. So. Allora, abbiamo scritto una carta all'inizio in cui c'era scritto che voleva vivere con uno stile di vita, etico, sostenibile, comunitario e di pace, e poi un po questo. Questo, avevamo un po' spiegato, a ogni punto l'avevamo un po' spiegato. Sei più video. Cioè, qual è ah, più video? Deve, scusami, Misha. No. Cioè, perché vuoi fare questo? Perché... Beh, poi non potrò... Io mi astienevo un pochino perché appunto io sono comunque arrivato da tre mesi, quindi io sono l'ultimo arrivato. E... E la carta, sì, dai io ovviamente l'avevo detto sono entrato per i grandi ideali quindi eh, eh, cioè mi sono unito col, intanto ci buttiamo eh, perché magari quella carta di lavoro anche vi si fa meno no? cioè non, è una, non è una rivelazione anche verso di lei perché, beh, beh, beh, però sì l'importante la cosa che mi faceva di quella carta lì è che comunque era era comunque aperta al, al dialogo, comunque si accetta il pensiero, ogni cosa può essere messa in discussione. Cioè, viene parlata tranquillamente per tutti e eh, poi sì c'era anche un rimando alla comunità di cercare di fare comunque cose che cercano di invogliare la popolazione, che coinvolgono la popolazione. Radicali e radicali è un'altra cosa che avevamo scritto. Okay. c'è una parte nel senso che sembra più un accordo no? noi adesso l'idea è fare, andare a visitare le varie, i vari punti che abbiamo guardato prima no? quindi io adesso mh, chiedendovi un po' del vostro progetto stiamo già entrando a fare un'analisi di quella che è l'intenzione no? prima abbiamo parlato dell'intenzione come visione, missione e obiettivi se voi foste interessati sembra abbastanza chiaro che il gruppo avrebbe bisogno di definire bene qual è la sua visione, cioè perché vogliamo vivere insieme in questa comunità, come lo stiamo facendo, quindi avete anche già delle, dei punti chiari, no? sì. lo, lo vedete come lo state facendo, vi può anche evitare questo, e quali sono i passi che stiamo facendo, quindi cosa vuol dire radicale e radicato, quali passi sto facendo io per andare in quella direzione, cosa come vi sto rapportando con il territorio quindi il vostro gruppo da questo punto di vista sembra aver bisogno se adesso stessimo facendo un'area reale, diagnosi del gruppo, la prima cosa che vi direi è, ragazzi andate a casa e adesso rivedete queste cose, ce l'avete una base, però chiaritevi le idee Ah, vieni a casa con noi. <ride> Ci vorrebbe Infatti, un genio di comunità. Che no. che Infatti il lavoro che abbiamo fatto l'altro ieri sera, sì. eh, prima di venire qua, perché appunto abbiamo parlato insieme e abbiamo detto che okay, cosa vogliamo fare tra sei mesi se non siamo più qui ad abitare. Ognuno, ognuno ha fatto il suo sogno, diciamo. Ha disegnato il suo ha sogno. sogno ha chiacchierato uno ha disegnato il suo sì. come, come ci vedevamo diciamo, che cosa si immaginava nel futuro e, e tra un anno come sarà questa casa sì, circa. E, e alla fine parlando ah, poi tra di noi di quello che avevamo disegnato che cosa pensavamo la gran cosa comune è comunque il vivere di comunità andare insieme verso un una particolare, un particolare stile di vita però ovviamente è una cosa molto fumosa <ride> che un po a volte ci sembra che di queste cose quasi non ci sia volte la ci visione non che... è tangibile, è un sogno cioè. esatto. però a volte ci sembra che non abbiamo neanche tanto bisogno di parlarne del sogno perché se ce lo chiedessimo ci diremmo beh sì, sappiamo che lei è il nostro sogno, cioè è un mondo in cui c'è la pace a contatto con la natura, la sostenibilità, però invece è importante cioè... ricordarsi che ogni azione che tu fai nella giornata, l'importante della visione è un po' quello che diceva Gabriella prima, non noi torniamo indietro quando ci sentiamo persi qui a tempo di vivere. Ogni azione che faccio so che la sto facendo perché la mia visione è di creare una comunità armonica che vive in pace con la natura e la vita. Per dire, se questa fosse la vostra visione, no? E allora tornare.. Non so, faccio il pane e so che faccio il pane con lui e lo facciamo senza litigare, sentiamo la musica, lo facciamo bello, ta, ta, ta, lo andiamo a vendere gruppi di artisti, la mia azione va o non va nella direzione della mia visione? E' lì il tornare alla visione, capire le azioni che facciamo se le facciamo in corrispondenza. Siete sulla buona strada, però si può migliorare la parte di intenzione e visione, cioè proprio a livello di approfondire come progetto, se facessimo questo tipo di analisi. Vi piace più andare sull'io o sul noi? Mi No? Sì. Dai, allora vi faccio andare sul io, quindi la parte dell'individuo che abbiamo visto prima. Come la cura e lo spazio che l'individuo si può prendere come quanta consapevolezza c'è nell'individuo, che tipo di eh, importanza ha l'individuo nella vostra comunità. Ce lo raccontate un po' com'è? Sì. Intanto cioè, avete spazi comuni, allora. avete spazi personali. Sì, cioè c'è stata all'inizio una tipo progettazione della casa, è una casa molto molto vecchia che un po' abbiamo messo a posto, ma un po' alla Carlona e, e per esempio due persone sono sposate, loro dentro la casa hanno un uh, mini, molto mini nucleo <ride> hanno uno spazio sono loro invece eh, siccome è una, è una casa anche molto vecchia quindi a poche grandi stanze e le altre quattro persone della, della casa condividono la stanza. Diciamo, per, essere, per entrare in maniera, siccome lo facciamo in maniera veloce, per riuscire a darvi un'idea un po' di come si lavora quando si fa un'analisi del gruppo, non stiamo andando in totale profondità. Però la domanda successiva che mi verrebbe da farti è i bisogni di questi individui secondo te sono rispettati ci sono bisogni che vengono messi da parte provocano in qualche modo magari la mia risposta delle necessità piccoli conflitti come la vedi vengono messi da parte i diciamo. bisogni è una cosa che infatti abbiamo anche riconosciuto tra di noi ehm, però ovviamente la casa è quella che è quindi per ora siamo lì ehm, oh. Per di più, una cosa che mi ha fatto desistere quando sono entrato e una cosa che avevo anche detto subito è che praticamente io sono appunto in doppia con, il, con, il, con il Damiano, il nostro amico, che lui è, è riconosciuto 100% invalido. Ha delle disabilità fisiche, varie disabilità fisiche. Vari, disabilità e sinceramente dividere la stanza è dura. La cosa che mi ha, ha fatto desistere meno, è che comunque lui ancora il tutore legale che è suo padre, e quindi lui c'è per un periodo, non c'è tutta la stima. esatto, quindi alcuni giorni la, la camera comunque è libera, però è una cosa che Questo per parlare. si sente. Mm. Questo in realtà vale per tutti perché tipo, i suoi bisogni di Damiano sono molto metti da parte, mm. perché quella anche solo casa in sé non permette di rispondere a tutti i suoi bisogni e le nostre vite in questo momento non permettono di rispondere a tutti i suoi bisogni. I suoi bisogni messi da parte dopo provocano difficoltà per gli altri, tipo uno che ci dorme o uno che sta giorno con lui. O... Vorrei fare un appunto proprio l'importanza adesso di avere per esempio tutto il gruppo presente. No? Avremmo magari questa coppia che ha una stanza privata e direbbe perché hanno bisogno di una stanza privata. Quindi cioè magari in questo momento possiamo vedere solo una, sì, una, una, parte, una parte, una visione del gruppo se fosse presente tutto il gruppo, questo argomento qui sarebbe molto più completo e si, ognuno si renderebbe conto poi dei bisogni degli altri perché c'è questa situazione. No? Um, e Poi la domanda successiva che mi verrebbe da fare ancora è a livello personale, che fate dei percorsi, c'è cioè un, um, un lavoro di riconoscimento di quali sono le proprie necessità, il proprio punto di equilibrio di quel momento che domani sarà diverso però come siete nella vostra conoscenza personale c'è chi lavora di più c'è chi lavora di meno che tipo di, di, di esperienza avete è una cosa secondaria potrebbe anche benissimo essere che fluisco. sulla conoscenza di sé dici sì cioè nel senso ogni gruppo ci sono gruppi che hanno più un lavoro interiore personale che vanno a lavorare di più Altri che magari sono più concentrati sulla parte esterna, io voglio capire voi per esempio come eh, a livello emozionale di cui parlavamo prima, che spazi di date? Sono stati vari tentativi, <ride> per esempio fin da quando abbiamo iniziato a vivere lì eh, abbiamo iniziato a una sera settimana a tenerla solo per noi, mm -hmm. fissa, però sono stati vari tentativi. All'inizio era molto più concentrata, no, è sempre stata concentrata sull'Io, è sempre stata una condivisione di ognuno come sta, ma in modi diversi, all'inizio ognuno diceva agli altri come stava così liberamente, dopo abbiamo capito che così libero era troppo difficile parlare, allora dopo abbiamo cominciato ogni settimana ad usare un testo, meditarlo e dopo partire da quello per parlare. Oppure a un certo punto... Allora, se io dovesse andare adesso nella parte di comunità, voi non avete una struttura comunicativa, no. una, una cultura no, no, no. di comunicazione. No, no, no. Non, non c'è un modo in cui io so che... No. Eh, no. Cioè, ho a dormire con Damiano, questa settimana, non se l'ha portata a casa, sto sclerando, ma so che lunedì mattina c'è il cerchio dove mi incontro con gli altri, è un cerchio fisso, e posso anche raccontare come mi sento, una forma piuttosto che altre forme però non avete una, no, non quella che si chiama una cultura di comunicazione. Mm. Um. Ultimamente abbiamo provato un'altra cosa ancora che era fare degli esercizi. Le papà... <ride> però magari avete dei momenti di celebrazione abituali per esempio questo sì. incontro serale in cui leggete testi sono dei momenti ricredivi sì. che servono tanto a creare come i libri una, anche la mattina di cosa in cosa esatto. mangiare insieme una cosa che ci fa comunque reggere di, di sentirci partecipi della comunità è la mattina perché comunque la colazione è sempre tutti insieme ci svegliamo all'orario che va bene per tutti perché dopo ognuno fa il suo lavoro di giorno. Esatto. Quindi almeno facciamo la colazione insieme e mangiamo quello che mangiamo, facciamo un momento prima di preghiera o lettura di un testo così. E, e poi sì, mezz'ora per colazione, che cosa fai oggi, come ci organizziamo per questa cosa, bla bla bla. Guarda varie vari e poi... Ecco, condividiamo anche una fede. Questa volta ci dà rituali prestabiliti, cioè ce, ce, ce li offrono su un piatto d'argento, non so come dire, a Natale costruisci un presepe ed è l'occasione che ti fermi a pensarci e dici ah facciamo un campo profughi e Gesù è dentro la tenda dei profughi piuttosto che c'è la sagra e ti chiedono di pensare a una cosa, pensare a cosa vuol dire per te misericordia. Ogni tanto ci vengono anche offerte da fuori, cioè, sennò però è tutto dentro, quindi va un po' attento. A noi. Quindi c'è un.. Uh... Più una comunità, un po' quello che diceva, un, un, un lavorare insieme. Quindi mi sembra che voi, come lavoro di comunità, per esempio, siate abbastanza forti. L'individuo è messo un po' più da parte, invece, viene data più presenza a quello che si può magari fare di condivisione, di creare una certa socialità. Sì, sì. Poi si prova con maniere diverse, la parte di comunicazione magari non è così ben strutturata. Sì, sì, eh, vediamo ah, spazio. Sì. Quindi questo per dire, è un po' un'analisi un facendola così molto veloce. Si possono andare a vedere tanti aspetti, però già da un'idea un di quello che c'è. Eh, passiamo alla struttura. Eh, sì, infatti io mi dirà, si trova questa situazione. No, noi siamo proprio... Siamo partiti no, per dire, facciamo male. due anni di prova, andiamo a vivere insieme. Intanto viviamo insieme, punto. Quindi non c'è un'attività sì, che, che potrebbero andare insieme, anche al di fuori. E qual qualcosina, che... tipo abbiamo fatto nascere un gruppo d'acquisto solidale, in quell'area quell lì, perché noi avremmo voluto far parte di un, di un gruppo, poi parlandone con gente è venuto fuori che altre famiglie nell'area avrebbero voluto, quindi è nato lì, l'orto. Ah, poi anche abbiamo fatto un orto con anche i nostri amici. <ride> eh, I nostri amici quindi ogni tanto ci sono gente che viene ad aiutare a fare l'orto, così eh. condividiamo anche. Mm -mm. questo. Anche un'altra roba di gruppo è che una volta al mese con un gruppo allargato di persone ci troviamo e discutiamo su un tema di attualità. Allora quindi se per esempio adesso andassimo direttamente sulla parte di pratica. Ci sono delle azioni pratiche che voi state svolgendo, questa di lavorare con un gruppo esterno e più della parte di cultura e visione del mondo, quindi c'è una parte vostra che esce. Ehm, gli incontri che fate fra di voi piuttosto che l'orto che fate è sia parte ecologica, tra virgolette, ma visto che la fate con anche un gruppo esterno si collega. Alla parte di visione del mondo, e magari perché ci siete anche voi, è un lavorare insieme e va a costruire la parte sociale del vostro gruppo. Quindi di nuovo, è andare a vedere le mie azioni, faccio l'orto, non solo perché mi procuro le verdure, ma che effetto ha quell'azione che io sto svolgendo in quel momento. E quindi, proprio andare a vedere, se voi vi prendete le varie azioni, quello che noi, per esempio, faremo con, eh, sarebbe questo, direte, ok, quali sono le azioni che fate insieme. E dove me li metti? Vanno più in direzione di visione, missione, questo parte sociale, parte del io, parte del noi, eh, parte di azione solo es esclusiva più pratica e tangibile. Possiamo eh. vedere nel Molte sono gli aspetti? Eh. Sì. Un sì. sì. parte... A nel livello economico, Questo potrebbe andare qua tipo sì. l'orto è sia economia esatto. che ecologia esatto <ride> perché poi le vendete no come però come fa una bella differenza sulla nostra ah, certo. economia in Sopr estate non compriamo cose soprattutto mi fa incabolare verso il lavoro perché quando vado a lavorare tutto il giorno e torno a casa e mangiamo solo cose dell'orto mi chiedo che cacchio sono da lavorare <ride> <ride> Bello. giugno è stato traumatico. Si sì, ha sparato l'estate. Anche, anche, anche il gas infatti, li metterò sì, insieme e sono Il gas è anche sociale, perché è sì. la, una cosa sì. che abbiamo fatto per la comunità del vostro sì, sì, più abitato. Ehm. Diciamo e e può <ride> andare a vedere questo e vedere. Rispecchia un po' la vostra visione, questa cosa dell'orto? Cioè se la visione fosse vivere in comunità in maniera armoniosa e essere <coughs> radicati in, cioè, in contatto con la natura, sta, no. No? ci sta. Quindi vado a vedere anche dove queste azioni hanno sia un valore, sono azioni pratiche, ma vanno a toccare le diverse sfere che compongono diciamo, l'essere, il benessere del, del progetto, del vivere insieme del gruppo. E anche vado a vedere a livello strutturale, quindi visione, missione, queste cose dove, eh, io vi chiederei per esempio, ma le decisioni su cosa piantare, come le prendere? Per, per dire, una cazzata, sì, no? Sì. Però tu mi puoi dire, per ah, fare il giro del consenso, cioè, non so eh, se piantare no. 10 piantate. Non abbiamo metodi decisionali, decisionare. Eh? Eh? In parte strutturale, per esempio, manca. Sì. Come vado a prendere una decisione? Perché a volte. Sì. Oh, solito succede che uno a un certo punto dice, sì. ok... Sì, così. Esatto. E quindi, eh. tipo avevamo un problema abbiamo fatto l'impianto di, di, di irrigazione con il recupero dell'acqua piovana c'è un cassone che si è rotto e prima di partire a metterla a posto è passato, è passato tempo nel frattempo erano passate le piogge è arrivata era già l'estate che il cassone è mezzo rotto e niente acqua mm. quindi, quindi a per esempio sapere che usiamo questo metodo decisionale e l'abbiamo scelto per questo motivo è cioè, maggioritario perché ragà, non siamo ancora un gruppo formato abbiamo comunque tante diversità stiamo ancora lavorando sul trovare i nostri passi insieme quindi oh, la maggioranza vince no. nonostante le diversità vogliamo provare a trovare un punto di accordo che sia veramente accolto da tutti e allora uso il metodo del consenso magari voglio una, una decisione che in cui tutti ci postiamo, possiamo stare dentro, non un po' come le scarpe di prima. Mi sta un pochino più stretta perché non è la mia ma che la faccia camminare, non lo stesso. Quindi va bene per ora, non è la perfezione, ma per il momento va bene, quindi che non è una decisione che mette in pericolo il mio gruppo. Ci sono tante diverse modalità di decidere, però sapere che il gruppo decide in quella direzione è utile, perché sennò chi si stufa, come potrei essere io, che a un certo punto dire, raga, c'è... Cioè, muovi il culo perché qua c'è cioè, piove, abbiamo il cassone rotto, abbiamo detto che volevamo raccogliere l'acqua piovana io domani chiamo questo che lo faccio venire, oh basta, ciao però non va bene, perché magari qualcuno dice io non ho i soldi per pagare per quella roba e allora la decisione successiva potrebbe essere va bene la comunità o chi ha un po' di più eh, mette, però noi dobbiamo decidere insieme per riuscire a sentirci bene tutti. Okay. infatti questa cosa mi fa tanto mi mette quanto... A volte certi problemi ci sembrano problemi di altra natura, invece lo sono di comunicazione, per esempio. E, e questo è sicuro, è che più tempo passiamo a fare cose insieme, più ci vogliamo bene, ci stiamo a da tanto tempo, però è anche vero che ognuno fa il suo lavoro tutti i giorni. Poi qualcuno sta cercando di diminuire vedendo questa cosa, e a volte alcune cose che diciamo ah, il problema è che non abbiamo mai tempo probabilmente a volte invece è un problema di comunicazione perché quello che abbiamo potremmo usarlo per comunicarlo per, per comunicare più efficacemente sì, però magari ci vuole quello di cui parlavamo prima non? la cultura della comunicazione la comunità non ha una cultura della comunicazione che dice cerchiamo di utilizzare questo modo di parlarci in maniera pura, diretta, trasparente piuttosto di eh, fare un cerchio e non avete una struttura che ogni settimana ogni lunedì sera il gruppo si è preso l'impegno di fare la riunione una settimana magari per parlare delle cose tecniche da fare in casa e prendere decisioni una settimana per condividere le difficoltà emozionali che trovo dentro non avete questo tipo di struttura sì, consolidata che è un mio punto, mio, punto mio. di riferimento al gruppo e quindi il problema della comunicazione arriva perché magari non riesco davvero cioè sono sto tagliando i pomodori c'è cioè il bambino che mi urla, c'è cioè quell'altro che mi dice che, eh, eh, cioè, comunicare in maniera efficace magari non è così semplice cioè, se mi prendo il tempo di stare seduto in cento, mi do un'ora e mezza so che devo parlare di 5 cose e ci do per 20 minuti a cosa, quello che è riesco magari con più efficacia e efficienza a comunicare quello che devo comunicare e, e quindi funziona meglio. Questo va bene, un po' per farvi vedere ricca, Giorgia, volete aggiungere altro. Possiamo anche andare a farle tutte, però... Mi curiosità, la parte economica, se avete vale. messo qualcosa, ciascuno qualcosa, se avete mm. pensato di costruire una piccola cassa comune con qualche lavorato condiviso, come pensavate di... C'è, dall'inizio abbiamo aperto un, un altro conto in banca che è comune, in cui tutti i mesi tutti versiamo dei soldi, che per qualcuno è tipo metà del suo stipendio, per qualcuno invece è poco, per qualcuno è tanto, insomma, dipende dopo Anche su questo ogni tanto ci sono... Però, insomma, capita che magari c'è... Cioè, dopo c'è anche un'economia domestica sempre un po' di più. Eh, L'orto, quelle marmellate, poi il pane. Ah, io per Quindi esempio qua. cresce in casa un po', un, po', un pochino Vedi mm. Quindi qui anche, per nella parte dell'economia così e solo ascoltando ti ho sentito già che c'è una ferita in qualche modo nella, mm -hmm. nella comunità. Sì, ma eh? perché io ne ho parlato infatti due settimane fa però, <ride> però, Esatto, però questo a volte fa per, per riportarlo per esempio nella cura dell'individuo e del sociale e di chi sono io e quello che io porto nel gruppo, si parla di privilegi, di rango. Mm. Ognuno di noi ha un rango e un privilegio diverso, questo è anche per Davide, degli spunti di facilitazione di come si possono guardare le cose in maniera diversa quello che se fate questo processo poi si va a lavorare nel gruppo magari, no? ognuno di voi ha dei privilegi diversi lui ha il privilegio magari di andare a lavorare e portarsi a casa faccio per esempio perché non sono tessuto va a lavorare si porta a casa il suo stipendio e, ne so, pago 250 euro e affitto, già affitto, cioè nel senso, non mi costa tanto lei invece ha un lavoro solo part-time, fa fatica e quindi eh, che ne so, lei ha 450 euro di stipendio al mese, lui ne ha 1000 e quindi cazzo ti dirò. Privilegi. Lui sicuramente dal punto di vista economico e sostenibilità ha un privilegio superiore al tuo, perché sempre per esempio, eh, perché io non so niente di voi, però per esempio dici, ah lui ha un privilegio superiore perché comunque non è stressato, non si deve preoccupare dei soldi, non deve fare questo, non deve fare quello. Però io dall'altra parte ho sentito una persona che ha detto Cazzo, io non posso fare quello che mi piace Mi sento anche una merda, mi sento un po' una vittima del sistema Perché mi vado a lavorare Infatti perché lì c'è un privilegio? Perché noi di solito chiamiamo scelte No, sono perché ogni scelta ti porta Intanto dipende dalle scelte che fai Ma ogni scelta ti porta un privilegio Se tu non sei capace di riconoscere il privilegio Che la tua posizione, il tuo status ti porta rispetto agli altri tu non stai né valorizzando te stessa, e di nuovo torniamo all'individuo. Io ho fatto una scelta di lavorare poche ore al giorno, magari, ma ho tutto il pomeriggio libero. Io ho avuto problemi con delle persone che mi dicono ma io non ho soldi. E io ho detto, cazzo, io non ho tempo di stare con i miei amici perché sto a lavorare con questo gruppo, quel gruppo, quel gruppo. E io sto male. Chi sta meglio fra me e te? Dipende. Dipende. Ma allora contestualizziamolo sempre. Se io sono consapevole come individuo che ho dei vantaggi, per questa cosa, in questo contesto, nel contesto a casa mia con mia mamma e mio papà, magari mia mamma e mio papà sono ricchi sfondati, mi danno vasca mi i pomoli de, de, del rubinetto d'oro, però io voglio fare frichettona e ho deciso che non voglio niente, quindi qua sono povera. È un contesto. E il mio privilegio cambia qui o là. I privilegi poi sono, si chiama rango, no? Il mio rango quando mi trovo davanti alle persone la somma dei miei privilegi sono una donna, sono bianca, ho una certa età se mi trovo in Europa magari mi va quasi bene, qui in Italia mi va malino vado in Svezia minchia, posso governare il mondo perché lì la donna got the power proprio, no? Eh, dipende sempre dal contesto, sono sempre la stessa persona però qui ho una, una forza, lì magari non un'altra dall'altra parte mi sento più schiacciata però e la conoscenza mia personale, questo è quando lavoriamo con i ranghi e quando lavoriamo con l'individuo, perché se no anche lì, se non sono consapevole di queste cose, vengo da te e ti dico, eh, però tu potresti mettere anche 500 euro invece di mettere 250, perché è buono, tu puoi tanto tempo andare a prendere la macchina, fai questo, fai quello, no? E quindi buttiamo addosso all'altro qualcosa che non abbiamo riconosciuto noi stessi, magari un vantaggio, oppure non siamo riusciti ad esprimere un nostro disagio in una maniera che non sia un insulto e non sia far sentire l'altro male per quello che ha. Perché la cosa peggiore è che spesso noi nascondiamo questi privilegi perché non vogliamo sbattere in faccia alla gente, non vogliamo dire oh, io cioè, ho soldi in banca, o oh, io oh, sto bene, cioè, ho la casa piuttosto. Ci mascheriamo sempre un pochino, no? Perché, perché sennò chissà. Questo però porta nell'altro l'incapacità di vedersi, quindi di nuovo lavoro individuale per stare nel gruppo perché so chi sono, so cosa porto e insieme tu porti il tuo, io porto il mio, ma ci riconosciamo, ci vediamo e siamo lì. Posso dire? Yes. Allora penso che la cosa che avete fatto del sogno, tutti insieme del disegno, non è una casualità e vi ha fatto cosa avete seguito in questo momento qui. La cosa che mi interesserebbe di più, perché è molto interessante, però abbiamo molto poco tempo e vorrei andare più sul, sull'obiettivo. Allora io vorrei sapere da voi quali sono i tre elementi che secondo voi frenano il successo della comunità e i tre elementi che lo accelerano. Quali sono le qualità che avete come, come cioè, fai, fai, un frame, un attimo, fai un frame prima di entrare in questo questa okay. è un'altra parte del lavoro che si fa con l'incubazione dopo aver fatto una radiografia dei punti forti e deboli della comunità come stavamo facendo adesso mm. il facilitatore ti dice bene, vai a lavorare sulla visione vai a lavorare sulla parte economica vai a lavorare sulla parte strutturale vai a lavorare e vai a fare un percorso che ti aiuta a risollevare quelle parti. Nella parte globale, tra virgolette, adesso, cosa posso fare? Vado a vedere lo stato attuale della comunità e quali sono, e quali sono i passi che posso fare per realmente dare una spinta migliore un equilibrio maggiore alla comunità e a punto alla visione di gruppo e alla comunità che vogliamo creare. Quindi, come diceva Riccardo, Secondo voi quali sono le cose che frenano il vostro gruppo? Tre almeno due o tre elementi che frenano il vostro gruppo da raggiungere il successo e tre elementi che invece sono quelli che spingono il gruppo a rimanere uniti. Allora, uh. l'altra sera mi ha fatto anche un lavoro su qualcosa che si chiama appreciative inquiry. In sulla parte della Come apprezzare? prima dell'altro giorno mi venivano fuori solo quelli negativi. Qui secondo me? Sicuramente uno negativo è il tempo, sì, nel sì. senso che lavorando tutti quanti abbiamo poco tempo che riusciamo a, a stare insieme e magari costruire qualcosa insieme, nel senso che l'orto ci va bene, che abbiamo anche gente che ci aiuta e così via. Se dovessimo far crescere diciamo, la comunità dal punto di vista relazionale forte sicuramente quello di eeuu quindi non direi tanto solo tempo perché in realtà sia sì, il lavoro ma sono anche altre scelte perché anche noi nei weekend non ci siamo perché dopo ognuno fa tanta attività di volontariato mm, esatto, perché siamo persone molto esatto. super sociali quindi una mancanza di tempo comunitario ah, è sì. un blocco sì. un altro blocco secondo me è la eh, paura ma è una parola molto grande quindi provo a contestualizzarla è un po' Ehm, paura del futuro nel senso di perdersi qualcosa di fare passi troppo grandi tipo a me una volta uno ha sbattuto in faccia sì vabbè facciamo questa cosa dopo magari ti pigli e ritorni in Palestina altri dieci anni eh, cioè per dire e anche la paura dell'altro però del non so ah, se poi trovo un partner che non vuole fare questa cosa l'incertezza sì. l'instabilità Paura del futuro, secondo noi sì, cioè, siamo se in un'altra cosa. c'è ci conosce in inglese il commitment: cioè sì. quanto siamo in impegnati e quanto mettiamo le nostre energie dentro, e e io totalmente l'impegno e la eh sì, cioè la paura che venga a mancare il commitment. Ah, ma magari uno può anche credere che adesso società. Però 5 sì, ma anni cambia tutto. Dopotutto si sta insieme a vivere insieme da un anno e mezzo. Ok, un anno e mezzo trovi la ragazza